vi presento, sono Flavia Galvi, un avvocato civilista, nonché presidente dell'associazione Difesa in Famiglia che presenta questo quest evento e che ha lo scopo, la nostra associazione ha lo scopo di um, offrire sostegno e orientamento legale e psicologico alle persone in condizioni di fragilità economica, sociale e culturale. Quindi ci occupiamo di marginalità e di persone in difficoltà. Siamo qui a presentare questo evento nell'ambito della manifestazione che voi sapete in essere in questo periodo, in questi giorni, Bucsiti 2022, in collaborazione con la Casa delle Associazioni e del Volontariato Piazza Squadri 3, Municipio 7 e dell'Unione Femminile Nazionale che ci ospita in questa splendida sala e che ringraziamo sentitamente perché proprio è un gran bel regalo che ci hanno fatto. Allora, la cosa che eh, forse, mi eh, allaccio anche a quello che si diceva prima con Diego eh, Giacchetti, dice che è strano, no? noi, questo è un evento che rientra nel sociale, quindi noi siamo una PRS, un'associazione di promozione sociale, un ente del terzo settore, e che è strano che un ente del terzo settore voglia presentare cosa ci azzecchiamo noi con la cultura, di solitudine, di paura, di difficoltà, perché abbiamo l'ambizione di parlare di arte e di cultura. Ma um, perché come nella, nella, nella nostra vita, in tutti noi lo sappiamo benissimo, nei momenti più bui, nei momenti di grande difficoltà, nei momenti di problemi di salute, di soldi, e questo è un periodo tremendo, lo sappiamo tutti, avere un affaccio sulla cultura, poter godere della poter utilizzare la cultura, l'arte, la musica, le fotografie, perché non tutti hanno talento, non è detto che noi parleremo di donne di talento, che hanno potuto esprimere con il proprio talento la, la loro arte e per sé, e magari anche per gli altri, quindi non è detto che persone non acculturate, persone in, in condizioni di marginalità non possano Possono beneficiare della cultura. La cultura e l'arte è salvifica, è salvifica per chi la esercita, per chi ha tradito, ma anche per chi la riceve. Una giornata buia, una giornata di malattia, cosa facciamo tutti noi? Abbiamo un bel libro E quindi noi che ci occupiamo di immaginità, di sofferenza, di dolore e di solitudine, vogliamo come dire, incentivare e attraverso queste manifestazioni far capire che l'arte è un bene bene le malità e tutti possono fruire con declinazioni diverse oggi per esempio abbiamo una definizione a, a, a femminile ma non vuol dire che sia necessariamente femminile, tutti possiamo fruire dell dell'arte e della bellezza siamo qui con noi tutte queste persone che vi voglio presentare abbiamo qua Esther Cetto che è autrice del libro che poi andremo a vedere Ariana Gilardotti, traduttrice e ed editor, Nicola Spallario, autore di un altro libro che andremo a vedere ma vi sveglio il titolo perché sarà un segreto. Lima <ride> Giantelli sarà un segreto che va svelato da poco. Liva io sono un segreto, anche lei è un segreto, <ride> attrice di mostre fotografiche, e Gianmarco Siglieri che è editor, adesso magari mi sbaglio, editor di, eh, no, di 24 Ore Cultura, Cultura e eh, blogger sì, è... di. E che è stata fondata da Assilia Bronzini-Maino, Anda Negri e da altre donne che come lei eh, che sapevano venire lontano pensare in grande. Non a caso, proprio all'indomani e anche in conseguenza di uno dei, eh, degli episodi più bui della storia di Milano, cioè il bombardamento di Bava Beccaris. Mi sentite? Sì. Ed è, eh, mi sembra Mi sembra particolarmente ma no perché mi sentono mi sentite? Eh. Ah. ah ok allora c'è è acceso? Sì. ok va bene e appunto, mi sembra particolarmente appropriato che l'evento di oggi eh, sia stato organizzato da un'associazione come Difesa in Famiglia, anch'essa formata tutta da donne, donne eh, generose, professioniste che prestano la loro opera gratuitamente in aiuto della famiglia la famiglia che non è quella che eh, vorrebbe, vorrebbe chi ci governa ma eh, una famiglia che mh, si intende come nucleo costituito intorno a un affetto e quindi mh, mh, per famiglia, sono anche le famiglie mono, monoparentali, le unioni civili eh, le unioni di fatto e tutto quanto, ecco, difesa in famiglia aiuta tutte queste persone nello spirito di Ersilia Maino e di quelle femministe che hanno aperto questo spirito Spazio più di cent'anni fa. E nella prima delle donne di talento che, che presentiamo stasera, questa ragazza, ah, un momento, scusate, ecco. Ecco. Eh. Voilà, ce l'ho fatta. Ecco, Zarifa. Eh, questa è una ragazza eh, afghana de, nata nel 1998, quindi ha 24 anni, e che partendo dalle condizioni più eh, sfavorevoli possibili, possibili è riuscita a, mh, a fare un percorso veramente straordinario. E questo senza rinnegare le sue tradizioni e la sua famiglia, perché sarebbe stato molto facile rompere i ponti, eh, fuggire, andare all'estero, no, ma lei ha voluto eh, arrivare dall'interno e, e questo è anche quello che la rende così particolare. Um, allora, c'è un rapporto dell'ONU che dice che il paese peggiore al mondo per nascere donne è l'Afghanistan e nell'Afghanistan Zarifa oltre ad essere afghana appartiene anche alla, a un'etnia, l'etnia Zara che è ehm, praticamente oggetto di un genocidio che va avanti dal 1893 e eh, che lei non è... è una Zara? sì lei è una Zara, è sì una sì Zara e che si vede dalla, dalla faccia perché gli azzari sono di discendenza mongola e quindi hanno proprio questo, questi tratti somatici eh, che li rendono tra l'altro riconoscibili e eh, oggetto anche di, di, di, di odio e di, di leggio eh, quando camminano per strada, insomma, no? questi zigomiati, gli occhi, io lo trovo di una bellezza stratosferica, ma doppiamente discriminata, sì, ecco, gli, gli azzari erano il 65% della popolazione afghana all'inizio del novecento adesso sono il 20%, i talebani che li odiano perché sono pacifici e amano la cultura eh, dicono che sono il 9%, ma comunque sono sempre 8 milioni e sono discriminati, tra l'altro è nella regione azzara che si trovavano i Buddha di Bamiyan che i talebani hanno distrutto ecco, però, i talebani sono veramente la... la l'esemplificazione del sonno della ragione. Sono i mostri del sonno della ragione. E ciò nonostante, eh, Zarifa è riuscita, eh, è diventata direttrice d'orchestra, ma dopo è riuscita a vincere una borsa di studio per un'università americana. Il suo sogno è andare a studiare ad Harvard e io non dubito che ci riuscirà. Questo, eh, Zarifa è andata, è una suonatrice di viola, e eh, ha scoperto ha sempre amato la musica fin da quando era piccola. E tale è stata la sua passione che è riuscita praticamente studiando tre mesi a essere ammessa a questa scuola di musica dell'Afghanistan, l'unica scuola di musica eh, mh, afghana che adesso naturalmente con il rientro dei talebani è stata soppressa e tutti i componenti della scuola sono stati salvati da un aereo americano e la scuola comunque è stata rifondata in Portogallo e da lì continua a... A fare la, la, continua a, a funzionare, continua a fare, a fare ehm, eh, concerti. Il fondatore è un uomo molto illuminato che si chiama Ahmed Sarmast e, che a sua volta è stato oggetto di un attentato eh, kamikaze durante un concerto a Kabul eh, nel, 2014, nel 2014 e si è salvato per miracolo, per miracolo, ma comunque ha perso l'udito che per un musicista è una cosa molto grave. E lui ha fondato questa scuola dove, che parte da due principi. Intanto è una scuola afghana e non contano, le etnie sono tutte uguali, l'Afghanistan è un paese dove ci sono tantissime etnie, oltre ai Pashtun che sono i più, i, sono i più numerosi e gli azzari, poi ci sono anche turcomanni, Kirghisi, è un paese molto composito. E poi eh, maschi e femmine sono educati insieme, questo è assolutamente un unicum in un paese musulmano perché eh, al limite ci si arriva all'università e anche lì non sempre abbiamo visto tutti foto di aule universitarie con le ragazze sotto, i maschi sopra, separati da tre file vuote. E quest'uomo in un paese dove, da cui i talebani erano appena andati via ha fondato una scuola mista diciamo e quindi era molto odiato. I, i talebani sono, andati, eh, sono stati cacciati dal, dall'Afghanistan nel 2001, e quindi l'Afghanistan ha goduto di vent'anni di, di relativo progresso, diciamo, anche se negli ultimi anni gli attentati erano, si erano moltiplicati. Nel 2015 c'è stato un terrificante attentato all'università americana, eh, di Kabul, i talebani sono entrati da una porta secondaria e si sono messi a sparare all'impazzata, eh, entrando in tutte le classi ammazzando gli studenti, cioè, questo, e questo quando ancora non erano al potere. Adesso, noi non, non se ne parla perché adesso c'è la guerra in Ucraina che è più vicina, c'è stato il Covid, eh, c'è la crisi, però... Eh, però in Afghanistan le donne adesso non possono già di nuovo più andare a scuola, non possono più essere curate in ospedale, è tutto tornato come prima. E, però nel 2017, quando l'orchestra tutta femminile fondata dal dottor Sarmas Zora ha fatto, concerto, ha fatto il suo concerto importantissimo ecco, al Forum di Davos nel gennaio del 2017, tutto questo sembrava ancora lontano e questa orchestra tutta femminile è composta di ragazze, molte delle quali per entrare nell'orchestra hanno subito delle discriminazioni, addirittura l'alta direttrice insieme, insieme a Zarifa era eh, stata minacciata di morte da un suo zio, perché, eh, perché anche la musica per i talebani è peccato, cioè la musica, lo sono messo in testa, io non credo che sia così, ma che nel Corano c'è scritto che la musica è peccato, per cui eh, la, stessa, eh, la stessa Zarifa doveva lasciare la viola a scuola e non poteva... Eh far sapere alla sua famiglia che studiava musica, perché rischiava, perché veniva la famiglia del padre era molto tradizionalista. Tant'è vero che per eh, sua madre aveva raccontato, quando è partì, sono partiti per questo concerto a Davos, aveva raccontato che lei era la portavoce dell'orchestra, perché sapeva bene l'inglese, ma non che, che, che, che suonava. È stata, il concerto è stato un successo straordinario e, Dopo tra, ci sono stati due concerti, tra uno e l'altro c'è stata una, una conferenza stampa e a questa conferenza stampa è stata invitata Zarifa e era, aveva davanti, voi pensate questa ragazza che non aveva mai parlato in pubblico e che non aveva ehm, nessuna esperienza, e davanti a m, gi giornalisti di tutto, di tutto il mondo e ha avuto il coraggio di fare questo discorso ve ne leggo solo un pezzetto perché è veramente straordinario mi rivolgo a tutti i leader mondiali presenti qui oggi. Avete il potere e i mezzi, quindi sostenete l'istruzione. Vorrei dire ai giovani che mi ascoltano, che sono fortunati, vivono in un paese pacifico, vanno a scuola, possono studiare. Ho incontrato qui colleghi musicisti svizzeri e tedeschi che hanno suonato con noi e ho scoperto con mia grande meraviglia che nei loro paesi ci sono centinaia di scuole di musica, mentre da noi ce n'è solo una, e che da loro i musicisti sono ammirati e invidiati, i loro genitori sono orgogliosi di loro. Quindi, sfruttate le opportunità che vi vengono offerte, Sodo, non solo per voi stessi ma per tutti noi. Questa, questa, conferenza, stampa, ah, ah, ecco, questa conferenza stampa ha avuto un, eco, un impatto enorme e, e sembra, sembrava che, eh, un, punto di part, un punto di arrivo e invece è stato solo il punto di partenza perché poi Zarif ha dovuto... Eh, andate incontro a diverse vicissitudini, La, il padre, lo zio, il fratello del padre voleva sposarla, voleva procurare un matrimonio combinato e voleva sposarla con un, con, con un, eh, un contadino, un meccanico, che non sapeva né leggere né scrivere e, e che viveva in una, viveva in una, in una regione, eh, vicinissima al, a quella già occupata dai talebani e lei è riuscita a sottrarsi a questo matrimonio eh, a un certo punto eh, ha dovuto lasciare la scuola, rifugiarsi a casa dei nonni che invece l'hanno sempre sostenuta che erano fuggiti in Pakistan, molti, molti delle etnie azzare erano fuggiti in Pakistan dove c'era più tolleranza e poi quando è tornata a Kabul con la sua viola nello zaino ha rischiato la vita perché se i talebani che eh, facevano dei controlli a campione nei, nei bagagli delle, delle, degli, di questa gente che rientrava in Afghanistan avessero trovato la sua, la sua, la sua viola, sarebbe stato peggio che se avessero trovato un, eh, non so, un carico di droga, cioè, rischiava, eh, rischiava la morte addirittura perché aveva una viola nella, nello zaino. E comunque, ehm, sempre ehm, Zarif è riuscita a trovare, eh, io veramente vi, vi esorto a leggere questo libro che è affascinante, io, mai, io lavoro più nella saggistica da molti anni perché ehm, la narrativa ha dei tempi che non sono compatibili con il resto del mio lavoro, ma quando ehm, un amico Luca Albani della Ericsson me l'ha proposto, io ho dato un'occhiata e sono rimasta subito incantata, è un libro straordinario anche perché non c'è nessun eh, nessuna come dire, eh, orgoglio di quello, di, di, di quello che lei ha fatto insomma c'è cioè, proprio è una totale e assoluta eh, purezza e sincerità ha continuato a pensare sempre agli altri Ringrazia tutti gli amici che l'hanno sostenuta nel percorso a un certo punto ha montato un progetto per aiutare i bambini di strada eh, con, con dei fondi che le erano stati dati eh, aiuta, ha aiutato eh, i suoi fratelli eh, a imparare l'inglese, li sostiene, insomma è una persona, una, veramente una bella, una bella persona. E comunque ehm, la famiglia le ha, le ha creato un sacco di difficoltà, di problemi, di spetti, i, i, le zie dalla parte del padre, eh, non so, si è trovato una volta tutti i suoi vestiti stracciati, si è trovata le sue foto tagliate a pezzi, addirittura a un certo punto le hanno bruciato la carta d'identità quando stava per, eh, per, per fare l'esame d'ammissione all'università e pare che avere i documenti d'identità dei duplicati in Afghanistan sia una cosa complicatissima perché solo nel 2020 le donne afghane hanno ottenuto il diritto che sui passaporti e sulle carte d'identità fosse indicata anche il nome della madre, perché prima era indicato soltanto il nome del padre e il padre di eh, Zarifa era morto eh, lontano, molti anni prima, e quindi esisteva solo una carta d'identità sua che era preziosissima e questa eh, è stata fatta sparire. Insomma. E comunque, con l'aiuto perché evidentemente tutte, molte persone che, che, che Zarif ha incontrato nel suo percorso si sono rese conto di che, di, della sua eccezionalità e l'hanno aiutata. Nell'uscita ha dato eh, gli esami per entrare sia all'Università Americana di Kabul che all'Università eh, della, Americana dell'Asia dell Centrale, in a Bishkek, e, mh, e ha avuto l'intelligenza di scegliere Bishkek, per cui quando i talebani sono entrati in, uh, a Kabul, lei era uh, al sicuro, però il suo sogno è andare a Harvard, e io penso che ci arriverà, e, e lei, una, questo anche volevo farvi vedere, eh, questo è un... Um, Ecco, questa è la sua, era la sua amica, una delle persone che l'avevano più ispirata, un'attivista eh, che lavorava per la commissione dei diritti umani in, in Afghanistan, Natasha, una ragazza che non, ovviamente non portava il velo, aveva tatuaggi, si, si metteva lo smalto sulle unghie, insomma una ragazza moderna, normale in tutti i sensi, se esiste una normalità. E mh, lavorava appunto, eh, avrebbe potuto andare in America a studiare, invece ha voluto restare a Kabul e aveva preso un lavoro alla Commissione per i diritti umani e hanno messo una bomba sotto la sua macchina e l'hanno fatta saltare per aria però è arrivata al New York Times, perché era, questo è stato veramente troppo, era una persona conosciuta, così, ed è arrivata al New York Times. Questo è l'articolo che è uscito sul New, New York Times quando eh, questa ragazza è stata uccisa. Si chiamava Natasha ed è una delle dedicatarie eh, de, del libro. L'anno scorso. L'anno scorso. Ecco, eh, volevo. Questo veramente è una, è, una, una, una storia, è una storia, è proprio una storia che ci dimostra come l'arte il talento e la determinazione eh, possono, arrivare, possono arrivare dove si vuole, a un certo punto, Zarif è stata anche invitata a tenere un TED Talk. E vi vorrei soltanto leggere alcune parole che, che, ha, che ha detto e che mi sembrano una degna conclusione di una storia che è ancora tutta da scrivere. Voglio studiare e battermi a favore dell'istruzione femminile perché le ragazze possano andare a scuola, praticare sport e studiare musica senza rischiare la vita, senza doversi nascondere, la mattina all'alba o la sera tardi. Voglio battermi anche per le donne del mio paese, che mi hanno dato la forza e il coraggio di credere che potevo farcela. Molti mi hanno detto, Zarifa, a volte sembra che ti dimentichi che sei una ragazza, ma lasciatemi dire una cosa, è l'unica cosa che non ho mai dimenticato e questa è la mia forza. essere difficile anche solo fare una cosa che ti piace, è molto insegnativo, come dice mio nipote piccolino, insegnativo, se volete leggetelo perché merita. Dalla musica parliamo. passiamo alle fotografie, fotografie di questo magnifico libro della 24 ore cultura, 10 x 10 storie di donne fotografe. È un libro che è 10 donne, 100 fotografie, scatti presi in tutto il mondo, nell'arco praticamente della seconda metà del Novecento in poi, forse c'è anche qualcuno di un po' antecedente. Sono fotografie straordinarie, fatte da donne straordinarie che hanno fatto la storia della, della fotografia, cioè non c'è niente da dire, meglio di così io non saprei. Questo, di questo magnifico libro ce ne parla l'autore, nonché eh, curatore del libro Nicola Sballario, la Viva Giacchetti, eh, curatrice di mostre fotografiche, e Gianmarco Sivieri di Editor di 24 ore Cultura, cui passo la parola. Dunque, grazie. Sì. Cos'è? Perché non, non mi, mi piace? No, ma credo che sia... Mi sentite? Eh? Ah ok. Perfetto. Come eh. faccio a passare dalla vedo la presentazione? No, adesso è comparsa. De... Assolutamente. Dunque, allora 10 per 10 appunto di donne, donne fotografe. Um, questo noi siamo, due parole, siamo 24 Ore Cultura che è la casa editrice del, e produttrice di mostre del gruppo del Sole 24 Ore e abbiamo, quindi noi siamo specializzati in arte, fotografia, eh, cataloghi di mostre, architettura e gestiamo anche il MUDEC, cioè il Museo delle Culture di Via Tortona che tutti conoscerete. E parlo di MUDEC perché la prima genesi di questo, di questo libro, di questa idea, deriva proprio da lì e ritorniamo al 2020, quando era il momento mh, peggiore della pandemia, eravamo nel lockdown, eravamo tutti a casa, eh, angosciati e c'era una grande fame di contenuti. E appunto il MUDEC decide di creare un format ma io su questo già direttamente passo la parola al nostro Nicola Sballavio che ha seguito questa parte di Formas, che poi ha, diciamo, è stata l'origine del, eh, del nostro libro. Grazie Gianmarco, e, buonasera a tutti innanzitutto. E, sì, era, è, è stato un periodo molto particolare quello quando abbiamo fatto questa cosa. E, io non so a voi, ma a me sembrano già passati una decina d'anni da quando... Da quando eravamo chiusi in casa, eh, sembra un secolo fa, sembra un'altra era. E cosa è successo? Che in quel periodo lì era prevista, credo al MUDEC, e credo che sia stata rimandata. Non ricordo bene le date: una mostra relativa, cioè una mostra di, di, una, di una delle più grandi fotografe della storia che è Tina Modotti, cura, una mostra curata da Viva Giacchetti che ovviamente era stata rimandata, come era, com era stato rimandato tutto quanto. C'era tutto un palinzesto dedicato all'arte femminile, voluto dal Comune di Milano con tanta fatica, che è andato a gambe all'aria per il Covid. E Tina Modotti faceva parte di questo palinzesto. Eh sì. E, e, e proprio partendo da questa cosa, eh, io devo dire che... Ehm, io questo libro poi, questo progetto l'ho fatto ma in tutte le sue fasi non è stata, non è stata mia l'idea perché l'idea di, di, di fare dei video e, e, e dei podcast su questo è stata di Simona Serini che è la responsabile del Moodle, che poi l'idea di fare il libro è stata di Chiara Savino quindi io mi ci sono infilato così eh, un po' parassita, parissa, parassitamente non so se... vabbè, avete capito no? e eh, eh, eh, eh, eh, quindi cosa abbiamo fatto io mi sono trovato in questo posto magico che non so se voi ci siete, se ci siete mai stati al MUDEC di via Tortona è un, è un posto veramente magico dove sembra di volare a volte in questa nuvola di luce e, e, e abbiamo fatto questo progetto video dove abbiamo parlato video e podcast perché abbiamo fatto eh, sia, sia la parte visiva che la parte solo audio <coughs> dove abbiamo raccontato in un momento di chiusura la storia di dieci donne che hanno cambiato eh, la storia della fotografia è stato molto difficile scegliere dieci nomi e poi nel libro in realtà, perché siamo partiti prima dal video, nel libro in realtà poi li abbiamo un po' cambiati e abbiamo deciso proprio sul, su, su impulso di, di, anche del comune di Milano che, dove, che eh, ha spiegato Biba Giacchetti che aveva questa, questa iniziativa di eh, e mi, ha, mi, ha, mi ha molto colpito prima quando la, la Presidente parlava di marginalità del fatto che questo posto si occupa di marginalità e il nostro progetto in un certo senso si occupa di marginalità si occupa di marginalità che è innanzitutto quella femminile perché anche se il mondo dell'arte oggi è l'avanguardia dal punto di vista della parità di genere di strada ne ha ancora da fare moltissimo anche, anche il mondo dell'arte voi pensate che tra le dieci mostre più viste dell'anno scorso dell'arte contemporanea, una sola era di una donna. E, ma poi ci sono tanti altri dati, quando si parla di nudo, di nudo muse nei musei, il nudo al, all'87-88% dei nudi nei musei è un nudo femminile, quindi è un punto di vista maschile anche quello. E quindi ci è sembrato... Nonostante io non, non, non, non sia uno che, ma come penso tutti quanti, non sia uno che ama le quote eh, perché mh, non, non, le, le, le donne non sono dei panda da tutelare, eh, nonostante io non sia uno che ama le quote abbiamo deciso di fare un libro sulla fotografia del femminile proprio perché serviva riequilibrare, serve non serviva, serve riequilibrare un gap che c'è stato dall'invenzione della fotografia in poi cioè qua dentro ci sono la, la, la donna che è nata prima di queste e Cunningham che è nata nel 1883 l'ultima è Vanessa Becroft, che è nata nel, 1900, nel 1960 ecco in tutto questo arco forse adesso è un pochettino diverso alle donne fare fotografia era sostanzialmente proibito non era proibito come dire, nel, dal punto di vista ufficiale, dal punto di vista della normativa, ma lo era nei fatti. Queste donne, per diventare note e riconosciute la metà dei loro colleghi uomini, hanno dovuto faticare il doppio, e, eppure sono ancora conosciute molte meno quindi abbiamo preso dieci storie veramente di marginalità storie difficili storie storie complicate storie controverse storie di violenza molto spesso e abbiamo deciso di raccontare la fotografia proprio a partire proprio a partire da questo perché serve ma davvero serve ancora molto che nella storia della fotografia ma nella storia dell'arte vengano un po' riequilibrati questi ruoli quindi è per questo che è nato questo libro. Io ti voglio ringraziare perché hai scelto anche delle autrici poco conosciute e che hanno delle storie veramente molto particolari di, di più di una mar marginalità. Per esempio mi piacerebbe moltissimo che tu raccontassi un pochino Claude Caon, chi era perché mh, veramente non, ha, non è mai stata fatta una mostra su di lei eh, ci sono pochissime immagini ci sono pochi archivi eh, che la seguono e, e ha una storia invece davvero molto molto interessante e anche una genesi no? eh, di, di artisti che sono promanati poi da lei, oh, certo. artisti anche contemporanei Beh, eh, Claude Claude ehm... <ride> Cahun Claude Cahun, che è una delle fotografie che abbiamo messo qua all'interno di, di questo libro sulla fotografia, che non si posso, forse Claude Cahun è quella che più di ogni altra, ma oh, lei è un altro paio, non è che si può proprio definire fotografa, perché la definiamo artista, perché non è che uno, come dire, che usiamo il ghetto di un linguaggio per stabilire eh, una persona. Claude Cahun ha fatto una cosa che eh, eh, le... le come dire, che è stata riconosciuta a molti, suoi, um, a molti suoi colleghi, a molti suoi colleghi uomini, a partire da Duchamp, cioè quella di giocare sul genere. Ecco, Claude Caun l'ha fatto prima di tutti. Era una donna che uh, attraverso la sua fotografia, poi ha una storia difficilissima, complicata, che raccontiamo, uh, che raccontiamo, nel, um, che raccontiamo nel libro, uh, una storia che è anche culminata con. Uh, un suo isolamento dalla Francia da cui è nata è andata a vivere in, in, in Inghilterra eh, i nazisti hanno distrutto casa sua e la maggior parte del suo archivio quindi trovare le fotografie di Claude Caun è quasi impossibile ma lei ha introdotto nel lessico dell'arte prima di ogni altro il, il, la questione di genere cioè ha creato all'interno del linguaggio dell'arte il terzo genere cioè prima non c'era nessuno che parlava del, di, di questo non c'era nessuno che parlava o che anche solo alludeva lontanamente all'omosessualità nel mondo dell'arte lei ha avuto il coraggio di interpretare ma cioè, ness, ness, nessuno stava parlando dell'omosessualità lei era già andata anche oltre questo discorso e, e attraverso se stessa perché fotografava soprattutto se stessa e non aveva paura di mettersi non aveva paura di mettersi davanti all'obiettivo, perché era, era quasi sempre lei l'obiettivo delle sue fotografie, e di far vedere che poco a poco si trasformava in qualcun altro, fino ad assumere un altro nome, quindi eh, Claude, perché lei, lei in realtà non si chiamava Claude, però Claude è un nome francese che può essere eh, eh, sia femminile sia maschile, e quindi lei diventa la sua arte, fotografa se stessa annullando il, il, il genere, dicendo andiamo oltre questa cosa ed è stata veramente la prima a portare questo linguaggio che è, è davvero oltre il genere e, e non era facile negli anni 20, 30, 40 fotografarsi in un letto dicendo di non essere donna e di non essere uomo e di essere qualcosa che non si poteva, che non si poteva definire e allo stesso tempo far vedere tutte le dipendenze e le fragilità che aveva. Claude Cauni in questo è stata una, non solo una pioniere, è stata davvero una rivoluzionaria e cosa è successo? Naturalmente che questa cosa qua non è mai stata riconosciuta perché una, è, è stata davvero... Una donna che ha cambiato il corso della storia dell'arte contemporanea. Se lei non ci fosse stata, non ci sarebbero stati, o almeno sarebbero arrivati molti decenni dopo, una serie di artisti infiniti, alcuni anche che, che sono in questo mezzanella. libro. Lei, anche, anche lei, fotografa, mh, se stessa per mandare un messaggio, si definisce attivista, visual activist, e anche lei, però se non fosse partita da lì, questo filone che poi si è sviluppato... Se, Eppure nessuno glielo riconosce, <ride> è così. È donna, ecco, e quindi non, eh, non le va riconosciuto. Ecco. Però sono dei semini che i libri gettano. Il mio maestro, che è Leo Terwit, diceva sempre: i libri gettano dei semini. E allora magari qualcuno legge la storia di questa, di questa persona e vuole saperne di più, perché poi è stata anche un attivista sociale. Eh, non politica ma sociale, cioè nel momento in cui sono successe le cose che sono successe e quindi lei, essendo ebrea, è stata appunto incarcerata, eccetera. Dopo ha cercato di aiutare, è scesa, si è impegnata probabilmente. È diventata una partigiana. Sì, sì, assolutamente. un'altra storia, secondo me, molto interessante che volevo sentire su Nicolas, perché è tornata di una particolare attualità, è quella invece di Nan Goldin visto che certo. il Leone d'Oro di Venezia è andato a un, a un film, un libro, su di lei, molto interessante. Se ci vuoi raccontare qualcosa che... Nengoldin è, è, è, ha davvero una storia, anche lei, pazzesca, davvero di marginalità, che parla di un, di, degli Stati Uniti degli anni 50. Um, Nengoldin uh, aveva una sorella che... Um, i, i, che soffriva di una malattia psichiatrica che è un tabù ancora oggi, figuriamoci quanto lo fosse nell'America degli anni 60. E questa, questa, questa sua sorella, quando aveva credo 11 anni, forse era un po' più grande, eh, Nan Goldin aveva 10 o 11, la sorella forse 14, 15, io non me lo ricordo. questo, eh, La sorella, questa sorella con problemi psichiatrici, eh, si suicida e i genitori cercano di insabbiare questa storia perché si vergognavano si vergognavano anzitutto di avere una figlia malata psichiatrica e poi di avere una figlia suicida perché sono cose di cui non si poteva parlare figuriamoci nella periferia americana, borghese quella delle stradine che conosciamo dei, dei, delle villette lungo i viali che, che, conosciamo, che conosciamo tutti quanti e allora cosa fa Nan Goldin? vivendo quella violenza quel trauma, lo elabora decidendo che la sua vita sarebbe stata tutta dedicata allo svelamento dei tabù. E lei con la sua fotografia fa esattamente questo. Fotografa le, le dipendenze da droghe, fotografa la comunità dei transessuali di New York, la eh, comunità dei tossicodipendenti, arriverà addirittura a essere attaccata da Bill Clinton è, quando era... Presidente degli Stati Uniti, perché Clinton diceva che Nen Golding con la sua fotografia rendeva cool gli eroinomani, mentre invece non c'era nient'altro, non c'era niente di vero in questo, in Nen Golding c'era la ricerca di far vedere che queste comunità esistono e lei le fotografava in modo crudo in modo, eh, in modo istintivo quasi non faceva attenzione alla luce che è una cosa che nei fotografi è, è un po' strana eppure lei è riuscita a raccontare comunità attraverso la fotografia che non esistevano lo svelamento dei tabù persino lei è stata tossicodipendente ecco la fotografia di Nen Goldin, che come diceva Gianmarco hanno parlato molto di lei perché al Festival del Cinema di Venezia di quest'anno ha, ha vinto un film Uh, su, no, non suo, ma su di lei, perché lei ha fatto una battaglia anche attraverso la sua arte contro una un gigante della farmaceutica americana che aveva eh, messo in circolo in America un antidolorifico che è stato causa della dipendenza di oppiacei di milioni di persone e della morte di mezzo milione di persone. Ecco, attraverso il suo lavoro Nan Golding, e poi hanno fatto un film anche su questo, ha denunciato questa casa farmaceutica ed è riuscita a far esplodere anche quel tabù. Ecco, Nan Golding forse è la fotografa che io amo di più, del libro di cui abbiamo parlato perché davvero non ha paura di nulla non ha paura nemmeno di se stessa delle sue pochezze, delle sue bassezze e la fotografia io credo che l'arte, non solo la fotografia serva anche a questo non tanto a celebrare ma a, a far vedere quanto um, ognuno di noi ha delle fragilità e io penso che forse proprio perché partendo da una condizione svantaggiata in quanto donne, e, e questa cosa, nonostante ora facciamo finta di no, è ancora vera, perché c'è ancora questo discrimine nel mondo dell'arte, credo che il loro sia stato un punto di vista che da, da parte di un uomo non sarebbe mai potuto arrivare. Io devo dire che sono molto onorato di aver potuto raccontare le loro vite in, queste, in questo libro. Ce ne sono solo dieci, ce ne sarebbero da raccontare, ce ne sarebbero da raccontare altre mille. Magari ma fai un altro volume. Sono facciamo dieci per venti. <ride> Io, io voglio dire che questo volume mi è piaciuto molto perché è come la hall di un luogo con tante porte, uno può entrare, aprire una porta, entrare in un'altra, fare i suoi collegamenti... Sì, tra l'altro poi ci sono proprio dei, dei collegamenti reali perché alcune di queste fotografe erano amiche, si sono conosciute cioè, e hanno collaborato, Dorotea Lange era amica di Tina, eh, di Tina Modotti, eh, anche Imogen Cunningham facevano parte dello stesso gruppo, quindi è stato un periodo d'oro, diciamo così, c'era Consuelo ce c'erano era, tante, a Margaret Mater che è stata quella che ha insegnato, questa è un'altra di quelle cose che nessuno dice, non si racconta. Racconta, no? ma eh, questo grande della fotografia americana che è eh, Weston che è considerato appunto eh, il vate, quello che ha insegnato a Tina a fotografare in realtà ha imparato a fotografare da una donna che era Margaret Mather e Imogen Cunningham nelle sue, che è un'altra fotografa donna di cui Nicholas racconta la storia perché è bello perché sono delle storie che lui è riuscito a concentrare in poche pagine quindi se uno poi ha il desiderio può, ha tutte le possibilità di andare a di, di fare un, un viaggio personale all'interno di queste cose, però è stato molto bravo perché sono, tutte le storie di queste donne sono molto complesse, e lui è riuscito a, a fare quasi una fotografia di, di ciascuna <ride> di loro, quindi Grazie, eh, è, è una cosa eh, particolare, e dicevo appunto che Imogen Cunningham nei suoi diari scrive nel campo perché loro lavoravano insieme eh, Weston e Margaret Matter nel campo eh, della fotografia lui è l'allievo e lei è l'insegnante per quello che riguarda proprio la fotografia e anche di lei è rimasto pochissimo si sa, si sa pochissimo perché poi ha smesso di fotografare e così è successo per tante altre che sono state delle forti innovatrici anche per Tina Modotti perché anche lei ha fotografato eh, anche, lei, anche lei, è stata, lei è, stata, mo, è stata molto molto importante Importante. io sono felicissima perché finalmente si ricomincia a parlare di lei finalmente è stata sganciata da questa diciamo da questa bolla che, eh, politica che la che la accompagnava e quindi è stata finalmente presa in considerazione per la grande artista che è eh, e per quello che ha iniziato a fare nell'ambito è stata quasi una fondatrice del reportage è stata una delle prime che ha voltato la macchina da presa che prima veniva utilizzata per fare i ritratti eh, nelle, nelle, nei, negli studi fotografici l'ha girata verso i diseredati verso gli ultimi e li ha ritratti in una maniera molto particolare, molto cinematografica Tina era, era una grande intellettuale, era completamente autodidatta, ma era una grande intellettuale, lei aveva studiato cinema, aveva studiato il cinema russo, era molto amica di Alexandra Collontai che era un'altra donna importantissima che era stata una delle prime ambasciatrici che la storia del mondo ha avuto, era una russa che stava in Messico e che aveva importato il cinema, il cinema russo, quindi Tina ha potuto vedere i film di Ziga Vertov, le, le, straordinario anche lui, le eh, inquadrature particolari che lei ha ripreso rendendo le sue fotografie come dire, simboliche di quello che lei stava mostrando. Tina ha compreso, è stata la prima a comprendere, che la fotografia era decodificabile da chiunque, quindi era una Straordinario mezzo di comunicazione, tiene un'antesignana eh, anche da questo punto di vista. Ma eh, insomma, le storie di queste donne c'è cioè un flusso, no? un fil rouge. Che... Io volevo farti una domanda, per esempio. Eh, nell'arte in generale, nell'arte femminile, nell'arte contemporanea, ci sono moltissime artiste donne che rivolgono la macchina. A se stesse e qui ne abbiamo alcune, no? a cominciare da Claude Cahun eh, e poi secondo te, mi interrogavo proprio motorino venendo, è, è proprio una questione femminile di, rivol di rivolgere la macchina verso se stessi, ci sono anche degli artisti uomini che lo fanno, però sono più le donne forse. Ma io credo che innanzitutto per rivolgere la macchina verso se stessi bisogna essere molto coraggiosi. Molto coraggiosi. Perché, o lo si fa mentendo e quindi ci esaltiamo e come dire se ci fotografiamo da soli o ci autoritreiamo um, in modo glorioso per, per glorificarci, poi non gliene frega niente a nessuno perché è, è, è, interessa a tutti rispecchiarsi, nelle, come dicevamo prima, nelle, nelle marginalità proprio, no? E quindi credo che gli uomini non siano molto in grado di fare questo, perché mh, abbiamo. La, la società ci ha insegnato che gli, noi siamo il capo famiglia, che siamo l'uomo forte, no? si parla sempre così, spesso anche, e, e, e sappiamo questo portato quanto anche in questo periodo, quando abbiamo per la prima volta una donna primo ministro eh, eh, che, che si fa chiamare il presidente, no? e quindi credo che ci sia... Anche questo, che il, il, maschile non, il, il, il, il maschio non si deve mettere in, in discussione, quindi penso che le donne abbiano, abbiano soprattutto questo e spesso va anche detta una cosa, che lo fanno perché non hanno altri strumenti, perché siccome non hanno, hanno l'accesso agli strumenti a cui hanno l'accesso gli uomini, che molto spesso banalmente è la possibilità economica di fare... Di, fare, di mettere in scena tu prima hai citato quando io parlavo dell'America Gregory Crewson che è, è, è, che è questo fotografo che fa queste fotografie stupende eh? ogni fotografia di Gregory Crewson sembra un film di David Lynch però fa dei set cinematografici per fare le fotografie costosissime eh, a, un, a, una, a una donna difficilmente danno questi, danno que questi mezzi quindi e, e lo si vede soprattutto in una delle, foto, delle fotografe che io ho messo qua, qua dentro che è Cindy Sherman che fotografa solo se stessa solo se stessa ehm, Cindy Sherman prima cerca di entrare in una, in una eh, università di fotografia non l'accettano ehm, poi cerca di, fare, di farsi assumere dai giornali non la prendono allora dice benissimo sono sola con me stessa fotografo me stessa e diventa il... il, il, il lei stessa diventa la sua tela e cosa fa? Siccome lei era stata vittima dei, dei luoghi comuni sulle donne, cosa fa? Cerca di farli esplodere interpretandoli questi luoghi comuni e quindi si veste da pin americana, da, da infermiera sexy, da tutti i luoghi comuni, quindi dice sostanzialmente dice: voi uomini volete ridurci a questo, volete ridurci a a una macchietta, cioè a un luogo comune, benissimo, lo faccio da sola perché così tolgo a voi questa opportunità. Credo che sia anche questo perché molto spesso non avevano che loro stesse per come, come soggetto, quindi penso che sia una serie di, di così, una serie di motivi che vanno dalla possibilità alla profondità e forse in pochi uomini questo si vede. Grazie a tutti e tre per la presentazione di questo, ma è anche più che una presentazione, è proprio con passione. Questo libro, io non posso dire altro che fantastico, fotografie Grazie. meravigliose, molto, molto spesso magari non vengono neanche così belle, invece questa è proprio bella anche l'edizione. Molto ben raccontate le storie, è veramente appassionante, io vi invito, se volete, è un libro che assolutamente merita avere in un giorno magari piovoso, in cui siete tristi e sfogliate questo libro e la tristezza vi passa, secondo me. Ma no, ma voglio dire, ma, ma, allora, o perché è bello, o perché dici, oddio, ma loro stanno peggio di me, in qualche modo sicuramente tira il morale, eh. la bellezza tira sempre su il morale. Bene, allora adesso abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di fotografia, adesso parliamo di poesia. La poesia molto spesso viene vista come... No, devo anch'io sentire parlare qui perché se no non mi registrano, scusate. Per par condicio, visto che sono una donna, voglio assolutamente essere registrata. Allora, dicevamo, la poesia molto spesso viene vista come lo è, io credo, come diciamo lo strumento principe, maestro per esprimere emozioni e sentimenti e sensazioni. Ecco, questo è, succede nel gradevolissimo eh, bellissimo libro Catarsi di Esther Cento, edito da Chimera Editore. Qui abbiamo l'editore Raimondo Santucci che ringrazio moltissimo perché lui mi aiuta sempre, ci aiuta sempre in queste, in queste situazioni. È sempre molto propositivo, è sempre molto attivo. Si muove, fa, cioè, senza di lui eh, diciamo che è difficile fare questi eventi. Quindi, grazie di cuore da tutte noi di DIF e da me in particolare. Quindi dicevamo. Ester Cento è una giovanissima poetessa milanese che con una passione e un entusiasmo travolgenti e vulcanici mette a nudo uh, le, le, le emozioni e gli stati d'animi. Ce ne parla uh, Arianna Ghilardotti che è la editor di questo, di questo libro e ne dialoga con Ester, che prendo, chiamo per nome perché potrebbe essere fra un po' mia nipote neanche mia figlia quindi. Mi permetto di darti del tuo Eccoci. Per Ecco. Per forza. Cada pennello. Eh. Ci sentite? Provo. ecco eh. Allora, okay. Penso si senta. vi presento Star. rapidamente Esther, che ha 18 anni, è del 2004, è studentessa, ex, ex studentessa perché fa il primo anno di università come me del liceo Parini, quindi <ride> siamo due pariniane una cosa che segna per la vita. Sì. E. <ride> E Esther um, ha cominciato a scrivere poesie quando era molto piccola, all'età di otto anni, e um, ne ha, ha vinto numerosi premi, tra l'altro non me l'aveva neanche detto per modestia, ma l'ho scoperto ieri sera, è arrivata anche terza, Parola in fuga, a Gorizia, che è un, un concorso molto, ma molto prestigioso. E, um, ha scritto questo libro di poesie e ne ha un altro in preparazione. E, um, io um, Facendo l'editing di questo libro ho individuato delle, delle, dei filoni, dei temi eh, di cui adesso parlerò con lei. Eh, il libro è diviso, in, è diviso in sezioni, abbiamo deciso di comune accordo di non parlare della sezione dell'amore che sì. ci è sembrata più, diciamo, non dico banale perché l'amore non è mai banale, ma insomma forse più... Ehm, più, più, più. è un topos sentito e ecco, risentito esatto, esatto, mentre invece nelle poesie di Esther ci sono dei, dei, dei tratti di originalità che a me sono piaciuti moltissimo e che vorrei far scoprire anche a voi e, um, uno degli elementi, dei primi elementi che emergono da questa, questa silloge è eh, il tema della luna abbiamo anche una sezione dedicata alla luna ma prima ancora ci sono voi, te, voi preferisci leggere tu, allora, le tue? poesie? Va bene. sono alternore okay. eh, leggiamo, leggiamo alcune di queste poesie vi prego di notare la data in fondo 2013 ecco. Esther è del 2004 nove ecco. anni eh, sì. <ride> notte di notte penso e vago vago per sentieri dorati dalla luna con il mio cuore in mano palpitante il mio gracile respiro si disperde e porta serenità nella buia e temibile notte. Non fredda, non calda, ma semplicemente accogliente, confortante e solitaria. Bellissima. Beh, le leggi così bene, bene che bene. le leggi tu perché <ride> io poi non sono così brava per cui arrivo. Eh. Decide te, ma, quali sono le mie preferite? Ah, io sono ancora al cartaceo anche se sono giovane. C'è ah, una fissa. Okay. Dillo la luna: ci tenevo a specificare che uh, il tema è la morte, l'argomento è la luna, è lo scenario diciamo uh, notturno. Quindi in realtà la luna è una sorta di scusante. O è semplicemente questo ne parliamo dopo, nel senso è semplicemente uh, con lei a ah, più lontano perché eh, tutti stavano lontani. L'ho detto io sto vicino. Eh, eh. Ah, eh. stranissimo. Um, dicevo, la luna probabilmente è una scusante, è uno strumento, un simbolo, come poi andremo ad analizzare. Che mi permette nello specifico, in questi, in questi versi, di, di ricreare. Eh, in un'atmosfera eh, notturna, condensata e piuttosto rarefatta <ride> scusate, <ride> quella che è appunto la dinamica e lo scenario della morte nella mia visione, nel, nella mia interiorità probabilmente anche la trasposizione di, di, di alcune emozioni non propriamente il, sen il sentimento tale del lutto Dillo alla luna Madida di bianco latte, la si leva, rischiarando i boccioli pallidi, riversando i lumi nelle umide mura. L'aria immobile scurisce adagio, or già velata dal vespro, che par sussurrar quei segreti riserbi oltremodo macchiati dall'antropico vincolo. Tacciono i grilli e gli ulular dei cani. Solo un uomo sul ciglio d'un vano Mirando gli immortali sentieri del cielo, indugia piano in aspri pensieri. Un timore più impresso dei suoli percuote. E giunge, silenziosa e subdola, l'ultima amica, già incisa sulle pagine dei lidi più remoti, a chiudere il sipario di questa terra rapace. O oh, luna, come vuoi che io non rida il destarsi di questo umano teatro? mi pone sui cigli umidi rivoli di torrenziali estati che lungi mi appaiono, maestosa e abbagliante, e la cala rivestita dell'aere, poiché, poiché resta nel riverbero della luce per l'ora del trapasso, suavemente addolcita, così amabile deve essere lasciarsi cullare dalle tenebre laddove la terra giace quieta. Stelle dispettose. Sì. Arrivo, allegro. Io, questa. Vai, vai, dai la Stelle dispettose. Le dispettose stelle che tante di notte giocano a nascondino, origliano, curiose e impertinenti. Si sporgono, brillando, ancora più dispettose. Spettegolano con la luna, portatrice di tutto il notturno scibile mortale. Esther, la luna. Sì, ci sono, arrivo. Allora, la luna. Che cosa rappresenta per te la luna? Perché questo ricorrere di questa figura, di questa immagine? Allora, innanzitutto la luna sul piano simbolico, vabbè, è una, è una figura altamente usata. Probabilmente nel mio scrivere c'è anche un ricorso, immagino inconscio a Leopardi, e... Um, D'altra parte la mia teorizzazione di quello che è la Luna sia a livello simbolico sia poi nel concreto, nel vivere quotidiano, nel, nel fluire, no? È, è indubbiamente cioè, qualcosa in cui credo è una questione per me di vitale importanza e che eh, sento, sento in me, che alberga in me in maniera reale, in maniera materiale, non come pura speculazione poetica o come una teorizzazione che mi permette di, di strumentalizzarla a tali fini, ossia quelli poetici. No? Dunque, io come dicevo ieri sera ad Arianna, la luna me la immagino come quella figura, no? quasi a volerla personificare realmente, che veglia sugli uomini la notte ed è quella che effettivamente conosce i nostri segreti, conosce tutti i segreti degli uomini e, e sicuramente questo cioè va al di là di una visione puramente, meramente poetica e, e racchiude in sé un senso più ampio, quindi un qualcosa che forse per me eh, io rivedo in quello che è l'ultremondano, no? mm -hmm. per non Rimanere sul piano laico e non parlare in chiave cristiano cattolica. Mm. E, Insomma, una dimensione alta, una dimensione Sì, superiore. una dimensione alta. Mm. Chiarissimo. Ecco, un altro. Um, Ma anche una connessione privata, cioè non sì. è un qualcosa per uh, aulicizzare no? mm -hmm. la poesia o il mio modo di parlare, se no. Mm -hmm risulterebbe Fasullo, ma è proprio una connessione. No, ma se c'è una cosa che non sei tu, è Fasulla. <ride> yes. Esther non è mai Fasulla e quello che eh, colpisce di più nel leggere questo libro, eh, al di là di appunto di qualche ingenuità do, dovuta all'età, certo. e meno male che c'è, è <ride> l'autenticità la, eh, del suo modo di vivere la poesia. Cioè, eh, Esther vive attraverso la poesia. Ogni cosa è proprio un... un è una specie di filtro, di lente, no? attraverso, sì. attraverso il quale passa tutto quello che lei vive, sente, prova, immagina. Ecco. E naturalmente diventa poesia. E, e tra l'altro ci sono, eh, una cosa che è molto interessante notare, è piena di, di, di echi letterari, ma... Poi parlando con lei non sempre eh, conosce bene questi autori. Che... Magari sono stati studiati dopo. Eh sì, però, eh, però eh, ci sono de degli echi chiari e molto mh, simpatici. Insomma è come se questi autori le, le strizzassero l'occhio e lei li introitasse e, e, e li facesse suoi. No? Come questo subietta che leggo io. Sono asservita all'ambizione, assoggettata al desiderio, vinta dalle cure, indebolita dai piaceri, vizi. Cos'altro pretendo se non d'essere quel che sono? Quello che fingo d'essere non sono? Sì. Questo è Gozzano, no? Come se io le avessi fatto la domanda e lui mi avesse esatto, risposto. Esatto, no? proprio così. Oppure questa. Voglia l'amore essere. Voglia l'amore essere inerme, senza arme. Voglia l'amore essere oblativo, immobile quanto potente. Primo motore immobile della candida rosa ma voglia l'amore essere una viola, voglia l'amore essere Beatrice, non Angelica, voglia esserci senza solo essere. Qui invece la citazione è voluta, è sì, chiarissima, paradiso, uscivo paradiso, da uno studio intenso, Paradiso a canto a 31, certo. Ehm, perché Beatrice non Angelica? Vabbè, eh eh, qua mi rifaccio a una, gran, cioè, a una colonna portante di quella che è il concetto amoroso nella tradizione letteraria. che tra l'altro sto riprendendo adesso all'università um, Beatrice incarna per antonomasia più che per stereotipo la, la donna non tanto angelo ma uh, un amore che ti porta uh, alla spiritualizzazione o in senso laico anche alla catarsi volendo rifa vol cioè, se, volendomi rifare a un, al mio lessico, alla mia terminologia insomma il titolo, e, um, Angelica invece rappresenta la cosiddetta femme fatale e, um, e quindi è la donna che non ti porta giù ma eh, ti fa retrocedere, ti depotenzia, non è quindi un amore um, che alimenta, no? eh, che, che ti porta a, molto banalmente a una crescita ma è, è l'amore possesso, l'amore rosa che si contrappone all'amore viola e perché per rifarmi appunto a, ai fiori noi eh, semplicemente la viola la andiamo a raccogliere per terra in maniera umile e non a caso humus, terra dal latino, eh, si rifà a, a poi a quella che è l'etimologia eh, in seguito nell'esito linguistico di umile e mh, la rosa invece presenta appunto questi gambi, è molto più slanciata, eh, presenta comunque le spine ed è per antonomasia il segno sì dell'amore, si regalano le rose non le viole, però rappresenta nella letteratura un, un fortissimo eco che è arrivato secondo me fino ad oggi, almeno per averlo introiettato io, è, è un eco fortissimo, una tradizione fortissima di, questa, di questo amore possesso, no? Infatti, Angelica, per usare un termine divulgata, se la palleggiano mm. i cavalieri no, all'interno del, del poema eh, è cavalleresco. È, scendere, e è, è una donna oggetto, no, per rifarmi anche a quello mm. che, che dicevano prima loro mm. sulla sull'egittificazione delle donne, mm. e sì. inizialmente. Ok. Poi sceglie Medoro, quindi non è poi così comunque, donna oggetto, eh? Eh? Angelica, poi sceglie Medoro tra tutti questi bei cavalieri. Che certo, allora. però secondo me il modo in cui comunque lei viene presentata eh, non rientra sicuramente nella tradizione della poetica della Lode che mm -hmm. presenta e, e Dante, mm. mh, quasi teorizzandola, e eh, inizialmente è funzionalizzata totalmente ad altro, mm -hmm. secondo me, cioè a livello proprio superficiale letteralmente parlando, è ehm, una femme fatale. Questo non ci piove, secondo yes, questo me. È. Senti, in questo, eh, mi riallaccio da questa poesia, la prima, la prima strofa, il primo verso, essere inerme, anche il discorso che facevi su Humus, umile. Ecco, una delle cose che mi ha colpito di più eh, nelle tue poesie è la ricerca lessicale, e questo gusto, per, eh, questo gusto per il gioco linguistico e anche per la figura retorica. Eh? Sì. Eh, eh, non sono in tante le ragazze dell'età di Esther che ti parlano di, di, di, appunto, di, di anafora piuttosto che di pallage, così, no? eh, eh, perché eh, quando abbiamo fatto questo lavoro insieme per... Ehm, per, mettere, per dare alle poesie una veste editoriale, io ogni tanto avevo dei dubbi e a un certo punto trovo in foglio e, e dico sì. ma qui cosa c'entra? No? E fai una sineddoche. Ah! Cioè una parte per il tutto, no? e da lì e ho capito che c'era questo interesse. Perché, ma anche l'ortica, eh. si può dire l'ortica? Sì, certo, anche, sì, sì, anche l'ortica. Vuoi spiegarla? il discorso dell'ortica è, è, è un po' classista un po nel senso non, non ho la poesia da grecista okay, sì, perché sentito. comunque eh, c'era questa a un certo punto c'è una poesia ehm, dove si parla di adiche che sì. può orecchiare adichia cioè ingiustizia in ma in realtà oh. la poesia finisce sull'immagine dell'ortica e adiche in greco vuol dire ortica quindi ehm, ci sono molto spesso questi rimandi questi eh, questi giochi per esempio questa poesia che mh, non leggiamo ma però si intitola ancora, l'esclurancore ancora è una parola inventata che sì. a me piace moltissimo sì. la trovo molto originale spiegami un po', cioè, spiegaci perché eh, è, sì. questo davvero è, è, è, è un tratto solo tuo questo gusto per le figure retoriche, per la grammatica è una mh, diciamo, conoscere queste cose è come se ti aiutasse a dominare meglio la realtà, a controllarla di più, avere allora, i nomi, un nome per sì, ogni cosa, un nome vorrei, per ogni figura. Vorrei, parli, vorrei partire da una premessa, ossia quella che a mio parere, o perlomeno per quanto mi è stato insegnato, ehm, il linguaggio è la verbalizzazione del pensiero. Dunque nel momento in cui uno va a veicolare il proprio linguaggio e la propria padronanza di quest'ultimo, ha la possibilità appunto di eh, esercitare una maggiore, una maggiore forza, una maggiore potenza su, anche sulla propria mente no? e soprattutto sulla propria emotività eh, ed è proprio eh, qui nella riscoperta secondo me del linguaggio che eh, ritroviamo, un, cioè che ci si apre davanti a noi un, una, una più vasta gamma di possibilità dell'essere, del vivere, e quindi um, abbiamo appunto questa possibilità di entrare anche in, in aree uh, che sicuramente non rientrano nel linguaggio di un sermo uh, mediocris, di un sermo humilis, però mh, non voglio limitarmi, limitare il mio discorso a un a prettamente al lessico, al... Um, alle parole eh, in, quanto, in quanto tali, ma eh, soprattutto molto le figure retoriche permettono di esprimere sicuramente da un altro punto prospettico, no, perché poi si tratta tutto di prospettive come uno vede il mondo, e, e cioè, il relativismo eh, permane sicuramente, e, secondo me quando Einstein ha eh, teorizzato la relatività sicuramente lo faceva in campo scientifico, ma volendola riproporre in chiave anche umanistica e più personale, eh, viviamo di relativi, no? quindi eh, questo punto prospettico eh, maggiore, eh, aggiuntivo, che eh, la poesia, ma soprattutto in questo caso le figure retoriche e il linguaggio, quindi la padronanza di esso eh, ti permettono, secondo me, è una grande arma a doppio taglio, soprattutto nella vita, ma è, è sicuramente una forza. Quindi non sono solo strumento, ma sono anche sì. oggetto di poesia in sé. In certo sì, eh, d'altra parte ci tengo a specificare che non si tratta di un... Eh, nel momento almeno in cui io vado a comporre, non è una forma di razionalizzazione emotiva, ma... Ehm, è proprio un fluire di, di quello che, che mi sta uscendo, no? è quasi un'esigenza, un bisogno. Questo e... discorso della fluidità è importante, no? ne abbiamo parlato, che ci sono delle poesie che sono proprio eh, un flusso di coscienza. No? Sì, perché una cosa che rivedo molto adesso anche nei giovani, è questo bisogno di dire, ok, mi siedo scrivo una poesia. Per me non è mai stato così, se non quando all'elementare ti chiedevano di scrivere la filastrocca, ma perché è quasi un'esigenza, come quando uno va al eh, conato letteralmente di vomito, a mi viene questa, questa metafora che magari non è delle migliori, ma ben rende questa esigenza di esternare questo no? flusso. Vuoi leggere questo questa che secondo sì. me è molto indicativa di sì. in questo travaglio creativo? Ok. Negoziazione con pezzi del vario io, 2020. Vorrei scendermi e prendere il volo, districare le corde che mi tengono avvinghiata, irrompere nella mia testa, prendere coscienza dei miei limiti e distaccarmene, prendere coscienza delle mie paure e allontanarle, creare un vivido scenario di ciò che mi appaga e costruirmelo, demolire il ciò che ho dentro e riassemblarlo pezzo per pezzo. Una con una limpidità esemplare. Posso liberarmi senza sentirmi legata a ciò che burrascosamente si riversa sul cuore? Posso scagliare lontano quei macigni opprimenti che mattone dopo mattone costruiscono un muro al cospetto del vero? Sono così succube dei pensieri miei medesimi e insisto crogiolandomi in ciò che pace non mi vi leggo io l'ultima poesia che secondo me riassume molto bene. Sì, ci dopo di no, lo allora dico prima. Allora, di allora, questa la lasciamo in chiusura sì. um, per riavvolgere il filo della matassa. Uh, quando lei ha parlato di uh, rielaborazione da fonti letterarie o poetiche, uh, ci tenevo a specificare che. Probabilmente eh, Dante mi potrebbe aiutare, eh, volendomi rifare al 24 eh, canto del purgatorio, lui eh, non, non si esprime rispetto alla sua poetica di una vera e propria eh, razionalizzazione, teorizzazione appunto di quello che va a scrivere eh, in maniera riflessiva, no? ma eh, dice che lui nota, e rispetto a ciò che Amor gli ditta dentro e, e poi dice, va significando, no? Quindi il poeta è colui che va significando eh, di ciò che gli viene ispirato dentro, no? Questo spira. classico, dello stile nuovo, no? Sì. Esatto. E, um, e quindi è un... Mi stai tagliando? No. Ah, ok. <ride> e quindi è un è un qualcosa eh, ispirato investito eh, d'altra parte però fa parte di eh, scusate il gioco di parole pleonastico ridondante d'altra parte rientra in quello che, che è il fluire del vivere di cui sicuramente eh, Virginia Woolf ne sapeva qualcosa eh, che lei eh, esprime e, rappresenta tramite un flusso di pioggia, e, ed è un fluire che, che, che si incastra in quella che è la quotidianità. No? Uh, quindi anche questo bisogno della grammatica, questo bisogno delle figure retoriche, non fa parte di uno studio, parlo della mia situazione personale, erudito e, e peculiare, no? penso magari ai poeti ellenistici, che erano, avevano quel distacco intellettuale che era tutt'altro secondo me di quello di cui sto trattando io, e, e appunto eh, rientra eh, in una dimensione di una passione talmente sfrenata che mi permette di memorizzare un ipallage, una che che mm -hmm. queste sono anche le più semplici in realtà, e, in una singolare presa in, in diretta, in un singolare contatto con tali, diciamo, con, con tali figure retoriche, con tali conoscenze. Che Insomma, sì. lo leggo una volta e me lo ricordo, sì. ma perché alla fine la memoria gioca anche sul gusto e sull'emotività. E volevo leggere quest'ultima poesia, perché secondo me ri riassume molto bene tutto questo. tutta questa tempesta di sentimenti, di passioni, di, di cose che si si urtano, che cozzano, che girano. Eh? Adolescenza, l'adolescenza mi accompagna, scostante e discostata, mi tiene la mano ghignante, ogni tanto mette il piede avanti, incespico, mi ragguaglio, mi riguardo. Riguardati Esther. <ride> Grazie mille a Esther, grazie a Arianna delle vostre parole, è stato molto bello questa immersione in una visione molto, molto particolare, molto poetica mi viene da dire per forza di cose e mi ha fatto pensare anche a, a momenti più giovanili miei e di tutti noi abbiamo forse aspirato tutti quanti a poter scrivere ovviamente poesie, ma non belle come le, come le tue, e ti ringrazio molto della, della tua presentazione. Bene, con questo direi che siamo arrivati alla, alla fine di questa, di questa presentazione. Eh, noi, insisto nel dire che noi volevamo far sì che tutti possano prendere a piene mani un invito, a prendere a piene mani dalla cultura, dall'arte, dalla bellezza. Ricordatevi sempre, tutti quanti, che quando ci sono momenti bui Far ricorso all'arte è la cosa più bella e più sana che si possa fare. Questo secondo me, eh, ma penso che sia, un, visto che siamo qua, che sia abbastanza condivisibili. Con questo io chiudo, volevo ringraziare tutti voi per essere venuti, ringraziare i nostri gentilissimi ospiti che ci hanno così bene intrattenuto. In particolare volevo ringraziare le eh, volontarie di Difesa in Famiglia Patrizia Germani e Patrizia Minauro, perché senza di loro non avremmo fatto niente. Volevo ringraziare altresì Laura Bellomo che ci ha fornito, ci ha assistito con che è, eh, della, di Unione Femminile ci ha assistito in questa presentazione. Grazie mille a tutti se avete delle domande, siamo qui. Sì, allora, musicista, musicista, il musicista lo ringraziamo, lo ringraziamo e lo ascoltiamo. Grazie. Grazie. A me è venuto un sacco in mente una stanza tutta per